Buonasera, buonasera a tutti, ringrazio il professor Brusaferro, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità che mi accompagna pure questa sera nel corso di questo punto informativo. Allora Partiamo dal numero dei guariti, oggi sono in totale 589, sono 66 in più rispetto a ieri, il, i deceduti sono 36, Ieri erano 49, quindi registriamo un numero più basso di deceduti, 19 in Lombardia, 11 in Emilia Romagna, 2 nelle Marche, 1 nel Veneto, 1 in Liguria e 1 in Puglia. Le fasce di età, eh, 60-69 anni è il 16%, 70-79 anni è il 35%, 80-89 anni è il 42% dei totali, oltre 90 anni il 6% del totale. Per quanto riguarda il numero di eh, cittadini attualmente positivi con il coronavirus è di 5.061, l'incremento rispetto a ieri è eh, di 1.145, ma Qui c'è da fare una considerazione che oggi si sono aggiunti in Lombardia più di 300 oh, casi positivi che nei giorni scorsi non erano stati conteggiati sul eh, laboratorio di Brescia, quindi arrivano questi dati in più dei giorni scorsi. Il eh, totale delle persone ricoverate con sintomi sono 2.651, totale delle persone che sono ricoverate in terapia intensiva sono 567, eh, il totale in isolamento domiciliare sono 1843. Poi vi daremo la solita tabella, quello che voglio dire è che in termini percentuali non in termini unitari i numeri delle persone che sono ricoverati in terapia intensiva non cambia in termini percentuali rispetto al totale delle persone che sono attualmente positive. Siamo al 10% del totale. La giornata oggi è passata soprattutto per quanto riguarda le attività del Dipartimento a prestare eh, assistenza alle Regioni, in particolar modo per quanto riguarda la Regione Lombardia. La Regione Lombardia, come sapete, ha una situazione di sofferenza negli ospedali. Eh, ci aspettiamo che possa essere richiesto il movimento di eh, taluni eh, pazienti che sono in terapia intensiva su altre eh, regioni e quindi si darà corso a un movimento di eh, pazienti dalla regione Lombardia verso altre che hanno la disponibilità di posti secondo quello che è il sistema previsto dalla centrale remota di soccorso sanitario. Prosegue l'attività di organizzazione dell'assistenza per chi è a domicilio in isolamento domiciliare che dovesse aver bisogno di assistenza e qui voglio sempre ringraziare le strutture eh, comunali e i volontari e le volontarie oltre che le diverse organizzazioni che stanno dando supporto per l'assistenza domiciliare. Questi sono i dati aggregati, vi daremo la solita tabella, a questo punto eh, vorrei dare la parola se il professor Brusaferro vuole fare un, un intervento e poi diamo spazio alle vostre domande. Prego professore. Grazie dottor Borrelli, io vorrei cogliere questa occasione per condividere con voi due riflessioni. La prima riflessione è eh, sulla mortalità, eh, le analisi che stiamo conducendo sulle pazienti morti eh, con infezione da coronavirus, ci mostrano come in realtà le persone, purtroppo le persone che decedono, sono persone piuttosto anziane, l'età media supera gli 81 anni, sono prevalentemente maschi, sono prevalentemente portatori di più patologie, fondamentalmente più dell'80% ha più di due patologie, il 60% ne ha più di tre, soltanto il 2% non ha nessuna patologia, sono persone che sono soprattutto ottantenni e novantenni, quindi sono le, le figure in qualche modo più fragili. La sintomatologia che emerge come quella più vicina comunque che patognomonica in qualche modo di una possibile infezione da coronavirus è l'associazione di febbre e dispnea, difficoltà a respirare. Questi sono i sintomi d'esordio e la raccomandazione è che le persone anziane che hanno questo tipo di sintomatologia contattino il proprio medico, contattino il 112, stiano a casa, non affollino i pronti soccorsi, questo è fondamentale. L'altra cosa è importante che in virtù di questa particolare fragilità che sta emergendo nel quadro italiano per la popolazione anziana, le persone anziane assumano un comportamento di protezione, quindi si muovano il meno possibile dalla propria abitazione, se devono muoversi evitino ovviamente luoghi affollati, ma soprattutto non affollino pronti soccorsi, sale d'attesa dei medici o altri luoghi dove potrebbero avere stretti contatti con altre persone. Questo è importantissimo, quindi una raccomandazione a evitare luoghi affollati e stare nella propria abitazione uscendo per delle funzioni minime che possono essere necessarie però evitando contatti stretti con altre persone. Questo è estremamente importante perché il quadro epidemiologico come lo possiamo oggi tracciare in Italia indica questa categoria di persone come le più fragili. La seconda considerazione che voglio condividere con voi riguarda il fatto che questo tipo di infezione cerchiamo e possiamo controllarla attraverso un insieme di misure. In questo momento però le raccomandazioni che vedete proiettate ormai da giorni alle nostre spalle sono estremamente importanti. Tutti le dobbiamo adottare, tutti le dobbiamo adottare. Quindi questo è un momento di responsabilità, sono cose e attenzioni che possiamo con le quali possiamo vivere la nostra vita quotidiana, ma non farle mette a rischio, a parte noi rispetto alla contra a contrarre l'infezione, ma mette a rischio soprattutto la parte più fragile della nostra comunità. Quindi eh, la raccomandazione è non pensiamo che siamo lontani o che non ci sia questo tipo di problema, il problema c'è, lo possiamo contenere, lo possiamo affrontare, Possiamo garantire alle persone più fragili della nostra società e a noi stessi di poterlo controllare se e soltanto se adottiamo determinati comportamenti, comportamenti che si associano alle altre misure che sono già state intraprese. Ma me oggi vorrei proprio sottolineare l'importanza di adottare questo tipo di atteggiamenti. Quindi la responsabilità, le raccomandazioni che ormai credo tutti noi conosciamo, perché è un reframe che ormai ripetiamo da giorni, è importante che vengano adottate e questo lo sottolineo perché come dicevo ieri abbiamo evidenze di atteggiamenti qualche volta un po' così superficiali diciamo, non consapevoli del rischio che si corre e si fa correre nel violare determinati comportamenti, quindi lo scenario e la raccomandazione è proprio quello di grande attenzione, grande consapevolezza nel gestire le nostra vita quotidiana, avendo presente questo tipo di raccomandazioni. Prima Marco, poi giriamo col microfono. Sì, buonasera. Ho eh, no, più di una curiosità, chiedo scusa, ma intanto vorrei chiedere al professor Brusaferro rispetto alle dichiarazioni del dottor Ryan dell'OMS sulla termolabilità o meno del virus, a quanto sembra non sarà l'estate a risolvere questo problema, questo almeno stando alle sue dichiarazioni, magari lei in merito avrà un altro tipo di risposta. Se eh, è certo che l'incubazione sia quella dei 15-20 giorni, non so se è stato il professor Rezza a parlare addirittura dei due mesi, ma forse lo escluderei, questa è una cosa che sta girando, mi dica lei se è sbagliata. E poi volevo chiedere il eh, presidente Zingaretti come è venuto e perché ha fatto il tampone, aveva dei dubbi, non so come sia è venuto a conoscenza di oppure gli sia venuto il dubbio della sua positività? E se l'area rossa viene eh, allargata? E eh, lo so, chiedo scusa, se ce n'è una nuova cioè, Allora, scusa. io penso, parto dalle cose più semplici. Eh, il Presidente Zingaretti ha fatto una dichiarazione, io l'ho presa ovviamente dai colleghi e anche dalla stampa, non ho idea di come eh, questa cosa, immagino abbia avuto dei sospetti, immagino che nella sua attività eh, di politico, di presidente abbia avuto contatti con molte persone, immagino che abbia, eh, sulla base di alcuni elementi abbia avuto il sospetto e abbia adottato questo strumento. Non mi chiede i dettagli, onestamente non li so. Eh, L'altra partita è sul DPCM, quello che possiamo dire è che in giornata si sta, stanno lavorando alla cremente eh, attraverso anche acquisendo il consenso delle regioni per poter rendere disponibile questo provvedimento auspicabilmente già in giornata. Le altre domande, scusi? Sì, allora sulla eh, stagionalità e su, eh, mi avete sentito più spes spesso rispondere a questa domanda che non è un fattore oggi che possiamo determinare come risolutivo rispetto a questa infezione. Il fattore di avere eh, un tempo... Un clima, giornate più lunghe, un clima più mite favorisce certamente l'attività all'aria aperta, quindi riduce le probabilità di affollare ambienti chiusi, ma sostanzialmente non abbiamo oggi evidenze per sapere che il virus se ci sono 40 gradi non si, tra, non si trasmette. Questo è il dato eh, su cui noi stiamo lavorando. La possibile rallentamento che si potrebbe ipotizzare, ma ripeto è un'ipotesi e comunque da verificare, è legata proprio al fatto che nella bella stagione i contatti stretti, eh, si può andare a fare una camminata in campagna piuttosto che andare al pub. Andare al pub in questo momento non è il posto eh, migliore dove poter garantire la distanza di un metro tra, le pers tra una persona e l'altra. L'ultima... La la era, era confermata quella dei 15 giorni diciamo, dell'incubazione del virus. Allora, come lei sa, in tutto, nel mondo scientifico noi procediamo per acquisizioni, ad oggi noi ci atteniamo all'indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha definito un arco temporale. Ci sono studi in corso, l'Italia stessa di fatto è un grande, abbiamo detto nei giorni scorsi, è un caso pilota, quando si dovessero acquisire e consolidare delle conoscenze che cambino questo dato, certamente lo acquisiremo, ma per noi in questo momento è importante lavorare con dati consolidati anche con le organizzazioni internazionali, con le quali stiamo strettamente collaborando giorno dopo giorno. Professore, buonasera. Sono Enrico Laurelli di Mediaset. Alla luce dei dati illustrati dal Dottor Borrelli, si sente naturalmente, circoscrivendolo la giornata di oggi, di valutare eh, in maniera anche, diciamo, contingentata su questi dati, l'andamento e la diffusione del virus? Ma i dati che ci mostrano oggi, il quadro italiano, ci mostrano che alcune regioni che erano già state peraltro classificate, identificate sostanzialmente anche da provvedimenti normativi precedenti, hanno una circolazione del virus molto sostenuta, questo è, è vero in alcune in molte regioni, della, in molte aree della Lombardia, in alcune aree dell'Emilia-Romagna, sia sulla costa sia al, al confine con l'Odigiano, quindi con la bassa Lombardia, eh, in alcune aree del Veneto, anche se il Veneto ad oggi sembra avere una diffusione più lenta, quindi da questo punto di vista. Abbiamo anche, eh, dai dati che emergono quotidianamente, degli scenari di alcune zone limitrofe che si stanno, per esempio la zona del Piemonte, alcune zone del Piemonte hanno dei casi, Abbiamo una realtà nazionale dove cominciamo a vedere alcuni luoghi, alcune città e alcune regioni dove ci sono un po' di più casi. Questo è il motivo per cui l'appello al comportamento a tutti i nostri concittadini è veramente la parte decisiva. Anche laddove abbiamo pochi casi, anche laddove i casi sono limitati, bisogna adottare questi comportamenti perché adottarli fa in modo che l'infezione si diffonda meno lentamente e Possa, e questo consente ovviamente di garantire una migliore eh, assistenza laddove sia necessaria. L'andamento oggi ci mostra una crescita, è una crescita che è focalizzata soprattutto su alcuni poli eh, e questo ovviamente ci spinge a eh, rafforzare gli appelli ma anche gli interventi per un supporto assistenziali in quei contesti, ma anche per un supporto in tutte le zone attorno per fare in modo che la circolazione venga rallentata. Angela? Posso sì. Allora, eh, una domanda che è collegata alla seconda. Eh, innanzitutto eh, volevo sapere più o meno le mh, regioni che hanno fornito la disponibilità per le terapie intensive, se già ci sono, quali sono, perché ci rendiamo conto che la Lombardia ormai è arrivata al limite, quindi ci ipotizziamo che la Lombardia debba trasferire dei pazienti. E poi ieri in Lombardia c'erano poche persone in isolamento domiciliare, e molte erano state trasferite invece eh, a, in ospedale con sintomi. Oggi vedo c'è un, un ritorno all'isolamento domiciliare, quindi stanno meglio, c'è stato un, un cambio. Volevo capire un po' questo dato, grazie. Allora sì, no, anche su... Partiamo dal secondo è evidente che ieri avevamo dei dati e, e che oggi si sono aggiunti altri relativi ad analisi in corso quindi è il dato dei, eh, dei positivi che si sono riscontrati nei giorni scorsi che eh, sono in isolamento domiciliare quindi il dato è un dato di questo tipo. Eh, per quanto riguarda invece il numero dei posti letto noi abbiamo come detto in piedi questo sistema e abbiamo posti in Piemonte, Liguria, eh, Veneto, ci sono disponibilità da parte di tutte le altre regioni. Guardiamo con riferimento ovviamente alla Lombardia cercando il posto più vicino. Abbiamo un dato, voglio ringraziare eh, il dottor Paolini del 118 di Pistoia che gestisce la CROSS, questa struttura di coordinamento che è attiva, ma non è stata mai utilizzata e che potrebbe essere utilizzata in serata e in nottata perché eh, dovrebbe esserci un movimento di eh, pazienti che sono in terapia intensiva. Quindi, questo è il dato disponibile. Come sapete, stiamo lavorando per incrementare il numero dei posti letto in terapia intensiva e subintensiva. Per quanto riguarda noi, della Protezione Civile, qui voglio ringraziare anche in Vitalia e Consip che ci stanno affiancando in questa attività stiamo, e lo abbiamo detto prima, cercando di trovare delle soluzioni interne al nostro Paese per potenziare queste soluzioni e poi vi daremo i dettagli. Se vuole aggiungere qualcosa il professor Brusaferro, prego. Sì grazie, è una riflessione che vorrei fare insieme a voi circa le modalità con cui rappresentiamo i dati, stiamo lavorando assieme per renderli più chiaramente esplicativi. Voi vedete che c'è la componente di isolamento domiciliare che tende a calare nelle settimane. Questo è un fenomeno collegato al fatto che con il 27 febbraio abbiamo adottato dei criteri che cambiano un po' il meccanismo di, eh, di eh, arruolamento diciamo in queste categorie, nel senso che mediamente l'isolamento domiciliare includeva persone con tampone positivo asintomatico. Dal momento che la direttiva è, analogamente e in base alle raccomandazioni internazionali, quindi per allineare i nostri dati a questo quadro, di non fare il, eh, il tampone positivo agli asintomatici ma soltanto ai sintomatici, va da sé che questa percentuale progressivamente andrà calando e emergeranno le altre cose. Questo però evidentemente sfalsa il quadro perché cambia il denominatore e quindi in realtà alcune percentuali che sembrano apparentemente mostrano che il nostro Paese abbia mortalità eh, più elevate, ma non in assoluto rispetto ad altre realtà, viene un po' falsato, quindi stiamo lavorando per renderlo più evidente, come vi ho detto ieri, oggi lo ribadisco, anche nei dati di oggi, i nostri dati ci mostrano come in realtà, comparando il, la nostra mortalità e letalità con quella eh, delle, pubblicata dai colleghi della Cina, Mostra come il nostro sistema sia in grado in tutte le fasce di età, in tutte le fasce di età, lo ribadisco, anche negli ultra novantenni, anche negli ultra ottantenni, di garantire una letalità significativamente più bassa. Questo, ovviamente, è un buon segnale, anche se ci spiace constatare che delle persone, purtroppo, eh, anche se polipatologiche, anche se anziane, eh, decedono. Eh, buonasera Marco Villasci, Fanpage. Riallacciandomi professore a quello che diceva adesso eh, sul metodo di raccolta dei tamponi. Eh, voi ritenete, visto che adesso appunto dal 27 che si è adottato questo nuovo metodo, ritenete che eh, bisogna andare avanti con questo metodo, perché sono passati un po' di giorni, è il metodo giusto eh, e eh, c'è un'uniformità su questo a livello di tutte le regioni, cioè su questo si è raggiunto un'uniformità sul metodo di raccolta dei tamponi eh, e anche per la raccolta dati. Questo eh, cosa vuol dire? Nel senso che nei giorni scorsi, ora non ho il dato di oggi, però nei giorni scorsi non aumenta proporzionalmente il numero di tamponi rispetto ai contagiati perché l'ultima cosa, lo diceva adesso anche lei, sfalza eh, le percentuali di ospedalizzazione e di mortalità. Questo è un problema di messaggio per l'opinione pubblica, come si risolve praticamente? Grazie. Sì, mi rendo conto del motivo per cui sono entrato in questo tipo di dettaglio e del motivo per cui insieme alla protezione civile stiamo lavorando per rappresentare questo, questo, questi dati perché la nostra eh, politica da subito è sempre stata della massima trasparenza, della massima condivisione di tutti i dati. Stiamo lavorando perché da una parte l'allineare i tamponi, eh, la modalità di raccolta o di effettuazione dei tamponi è una, quella raccomandata dalle organizzazioni internazionali quindi noi per poter comparare i nostri dati con gli altri paesi dobbiamo avere modalità di raccolta analoghe a quelle degli altri paesi quindi la comparabilità diventa fattibile quando abbiamo questi dati quindi questo è un primo problema. È chiaro che si sta riducendo il tempo di riduzione ovviamente è progressivamente più lungo e questo è un elemento, è un elemento importante. Eh, no, scusate, il tempo di, di riduzione si adatta un po' alla volta nel sistema paese quindi avremo progressivamente, eh, questo numero verrà, calerà ulteriormente ovvia, e, o, a tutto favore ovviamente dei ricoveri e dei morti però diment non dimentichiamo voi siete testimoni che per esempio nelle prime settimane, primi, prima del 27, eh, io mi sono fatto fare una tabella gentilmente qui dall'ufficio statistica, il valore medio era il 50% rispetto ai ricoverati. Noi non abbiamo oggi elementi per pensare che sia diverso abbiamo solo un dato obiettivo che è il numero, quindi in realtà dobbiamo ricalcolare il denominatore ma non semplicemente per renderlo omogeneo con i dati che avevamo precedentemente, adesso penso che nelle prossime, già domani o massimo lunedì avremo questo tipo di rappresentazione che renderà un po' più chiaro è più evidente un po' a tutto il pubblico, a tutti gli ascoltatori, a tutti i lettori, a tutti i cittadini l'andamento di questo tipo. Credo che il dato che vorrei ribadire è quello che dicevo, ovvero sia eh, le persone eh, che hanno, eh, diciamo, tosse e che hanno febbre, no, scusate, che hanno dispnea e che hanno febbre, sono persone che, ebbene soprattutto se anziane chiamino il loro medico, stiano a casa e eh, chiedano assistenza perché eh, questo è in qualche modo abbiamo visto che sono i due sintomi più frequenti nelle persone che poi vanno incontro a questo tipo di eh, vanno incontro ad eccesso. Eh, L'altra cosa importante, e ribadisco ancora: comparando la letalità nel nostro sistema versus altri sistemi, la letalità è significativamente più bassa. È un marker della qualità del nostro sistema e dei professionisti che anche oggi voglio ringraziare soprattutto quelli che sono in prima linea nelle regioni dove il carico assistenziale è veramente significativo. Luca Laviola, Laviola dell'Ansa, eh, mi sembra che al di là della questione del trasferimento di malati da terapia intensiva dalla Lombardia in altre regioni eh, si moltiplichino dalla Lombardia gli allarmi. Adesso abbiamo dato ehm, il coordinamento delle terapie intensive della Lombardia che parla di rischio disastrosa calamità sanitaria e in, in precedenza il governatore Fontana ha chiesto misure più stringenti per la sua regione e molto rapide. Ecco vi chiedo quali potrebbero essere queste misure che chiede Fontana e se la situazione sta andando fuori controllo in Lombardia. Allora sul discorso delle misure entro stasera vi posso assicurare che avremo il DPCM, ci saranno le misure che saranno adeguate, proporzionate e condivise con la Regione. Per quanto riguarda il rischio delle terapie intensive in Lombardia non vi abbiamo fatto mistero. Noi non appena abbiamo avuto queste notizie dai colleghi della Lombardia ve le abbiamo fornite, ve le stiamo fornendo in tempo reale, attiveremo tutte le risorse nazionali e soprattutto metteremo in moto quel meccanismo di potenziamento che già stanno facendo le aziende sanitarie locali perché le regioni stanno dando attuazione alla direttiva del Ministro della Salute che prevede l'incremento del 100% delle terapie subintensive e del 50% delle terapie intensive, quindi noi stiamo facendo qualcosa di più come sistema nazionale, protezione civile nazionale, che è quella di andare a trovare sul mercato nazionale, sul mercato internazionale, le strumentazioni che servono per ampliare l'offerta di assistenza è un lavoro che stiamo facendo da giorni che ci ha permesso di ottenere dei risultati che va coordinato anche con le misure che si adottano negli altri Paesi e quel meccanismo adesso, permettetemi di dirlo, di mutualità quella richiesta che ha fatto il, anche il Ministro della Salute, il Ministro Speranza, quello di creare un coordinamento europeo per condividere risorse per la cura e l'assistenza di chi ne ha bisogno credo che sia un elemento importante per una Unione Europea che vuole veramente gestire in modo unito e coeso una problematica comune perché come sapete questa è una problematica non solo italiana, noi credo che siamo arrivati tra i primi perché siamo i primi, torno a dirlo a mio giudizio, ad aver attuato delle misure di discovery, di ricerca e di eh, accertamento che ci hanno permesso poi di, di, di seguire e di adottare anche le misure che eh, eh, quindi 14 giorni fa abbiamo adottato definendo le zone rosse nel, nella Lombardia e nel Veneto. Ultima domanda. Il proprio sulle zone rosse. Le volevo chiedere se come indicazione al governo verrà data quella di confermare le attuali zone rosse oppure se i varchi verranno aperti. Grazie. Angela lì dietro e poi rispondiamo a tutte e due contemporaneamente e finiamo solo per interposta persona perché ci sono tante persone che mi stanno chiedendo possiamo sapere quanta febbre dobbiamo avere per andare a fare il, il tampone eh, perché se ho 37 se no ci appanichiamo e poi la seconda domanda che mi sempre per interposta persona eh, protezione civile aveva detto di non andare, di, di, cioè di andare a fare il tampone se si era frequentato una certa sala da ballo in Piemonte, ecco questa non è vera esatto. parto io dall'ultima assolutamente no, poi protezione civile eh, indica un mondo, per fortuna, indica un universo. Ci sono le protezioni civili regionali, le protezioni civili comunali, c'è la protezione civile nazionale, però sinceramente io questa neanche nelle agenzie l'ho letta, quindi forse è una leggenda metropolitana che, che corre e quindi è una fake news. Non so se vuole aggiungere qualcosa il professore Brusaferro sì, circa la sintomatologia. Noi abbiamo dato una raccomandazione, presente anche nelle circolari, di 30, almeno superiore a 37,5, che è una standard internazionale e presenza di sintomatologia come tosse o adesso vi ho sottolineato anche dispnea alla luce degli ultimi dati. Io credo, l'altra cosa molto importante nella, in presenza di questi sintomi non andare nell'ambulatorio del proprio medico di medicina generale, non andare in pronto soccorso, rimanere a casa, chiamare il proprio medico di medicina generale, chiamare e, o il 112 e dopo il personale sanitario verrà valuterà o telefonicamente o venendo a casa come gestire la cosa. Il dato diciamo, interessante e utile in questa fase è che la curva epidemica dell'influenza è in fase calante e quindi avremo eh, questo fattore che oggi è confondente nel senso che c'è una contemporaneità di sintomatologia che non è facile distinguere ovviamente è che può creare anche allarme su questa cosa si sta, sta calando ma non è ancora completamente esaurita è in fase calante come potete trovare dai dati che pubblichiamo settimanalmente sul nostro sito epicentro però c'è ancora questo quindi il fatto di avere un po di fe avere della febbre superiore a 37,5%, avere una sintomatologia tussigeno, avere dispnea non necessariamente vuol dire avere il coronavirus, vuol dire avere una sintomatologia, ma la cosa più importante, proprio per evitare di contrarre eventualmente l'infezione, è evitare di andare in luoghi affollati. Quindi le sale d'attesa degli ambulatori, delle medici di medicina generale, piuttosto che i pronti soccorsi, vanno evitate, è meglio telefonare al proprio sanitario, al medico di, fidu... al medico di medicina generale e consigliarsi con lui su come fare. Sui tamponi il medico di medicina generale o il personale sanitario ha tutta una serie di elementi e di algoritmi per decidere quando e se fare il tampone. Quindi non si fa a tutti. Rispondo io. Entro stasera saprete tutto. Grazie. Daria Politesca, TG24. Mi hanno girato adesso un'agenzia in cui i medici intensivi della Lombardia lamentano un tempo veramente lungo per avere una risposta e dicono che stanno per affrontare un evento che possono qualificare come una disastrosa calamità sanitaria. Quindi vi chiedo, davvero c'è stato questo rallentamento nel rispondere a quella che i medici delle terapie intensive lombarde definiscono una calamità sanitaria? Quello che, noi di, che io posso dirle è che i colleghi delle terapie tessie lombarde stanno facendo un lavoro straordinario. Eh, certamente sono sottoposti a un carico di, a un numero di pazienti che necessitano di terapia intensiva e di ventilazione eh, molto consistente. E credo che il dottor Barrelli prima ha parlato delle misure col eh, sistema CROSS e credo che eh, si, siano, siano state in corso di attivazione però qui è il dottor Borrelli siamo che può essere più verranno trasferiti in altre regioni Allora, eh, al momento io so perché siamo in contatto con il referente sanitario regionale che la Regione Lombardia chiederà di trasferire fuori regione un numero di pazienti e la maggior parte sono pazienti non affetti da coronavirus perché questa è la scelta che si è fatta a livello sanitario di trasferire pazienti in terapia intensiva non positivi eh, per, creare, per evitare anche di creare dei problemi durante il trasporto. Eh, ho chiesto di essere informato del numero e del momento in cui sarà attivato questo meccanismo di trasferimento. Ancora non è avvenuto nulla ma proprio per la massima trasparenza vi abbiamo detto che potrebbe esserci e, e, e ci sarà come credo un trasferimento di pazienti. Il, ancora, oggi, ancora oggi il nostro sistema sanitario nazionale nella sua integrità riesce a soddisfare tutte le esigenze con grande fatica, con grande sofferenza, con grande impegno da parte dei medici che sono in prima linea che dobbiamo ringraziare perché questa è un'emergenza, e il personale sanitario perché non sono solo i medici ma è un sistema che, che lavora ed è un'emergenza permettetemi di dirlo, un'emergenza particolare, noi siamo abituati, almeno per quello che riguarda noi, riguarda voi, i colleghi che sono all'interno di, di questo Dipartimento, a emergenze che hanno un contorno, una delimitazione, hanno una definizione e, eh, e quindi una volta verificato l'evento pian piano mentre si va avanti si riesce a definire l'intervento, a limitare le conseguenze. Qui abbiamo una situazione in cui il virus eh, lo stiamo contenendo adottando delle misure che credo e ci confermeranno gli esperti come la chiusura delle zone rosse dove è stato fatto un contenimento eh, positivo in termini di risultati ma soprattutto e voglio concludere era quello che ricordava il professore Brusaferro, qui noi vinciamo questa battaglia, questa guerra se i nostri concittadini adottano dei comportamenti responsabili, cambiare il modo di vivere, soprattutto per chi è una, in una categoria fragile ed esposta al rischio. Credo che questo è il messaggio che dobbiamo con forza comunicare e veicolare anche attraverso di voi. Grazie, Grazie. a tutti. Grazie.